Care amiche ed amici, qui ancora di nuovo il vostro Sant'Enciane dal vivo, con un'altra pillola di saggezza, un'altra breve lezione che forse tutti i miei amici ed amiche buddiste già conoscono, però non è mai eh, il caso di non ribadirle queste cose, quindi eh, viene sempre bene. E adesso vi introdurrò alle quattro nobili verità in un altro corto eh, messaggio, in un'altra corta trasmissione, quindi cercherò di essere breve e di essere essenziale. Le quattro nobili verità. La prima verità è costituita dalle vere sofferenze, Dukkha, ovvero gli aggregati fisici e mentali che sorgono sulla base di azioni contaminate e delle afflizioni mentali. Esse comprendono tutte le attività della mente e del corpo in un essere ordinario, eccezion fatta per quelle generate da pure aspirazioni, meditazioni e così via. La seconda verità è costituita dalle vere origini, samuda la fonte della sofferenza, ovvero le afflizioni mentali e le azioni da esse contaminate. La terza verità è costituita dalla, dalle vere cessazioni, Niroda, l'estinzione della sofferenza e della sua origine. La quarta verità è costituita dai veri sentieri, Marga, ovvero i mezzi attraverso i quali è possibile conseguire la cessazione le quattro nobili verità sono definite nobili aria sia in quanto sono state insegnate dai nobili buddha superiori sia in quanto capaci di rendere nobili o superiori gli esseri ordinari ognuna delle quattro nobili verità è caratterizzata da quattro aspetti per un totale di 16 attributi: 1. Vere sofferenze. A. L'impermanenza. B. Il dolore. C. La vacuità. D. La mancanza di un sé. 2. Vere origini. A. La causa. B. L'origine. C la forte produzione di la condizione 3 vere cessazioni a la cessazione b la pacificazione c l'ospicabile elevazione D il definitivo emergere e 4 veri sentieri a il sentiero, cioè mi immagino il Buddha Dharma, B, l'opportunità, C, il conseguimento, e D, la liberazione. Spero che con questo breve riassunto delle caratteristiche e delle proprietà delle quattro nobili verità enunciate da Sakyamuni Buddha, io possa aiutare il e tutti voi nel seguire il sentiero buddista e praticare la meditazione buddista eh, scusatemi per i miei errori di lettura eh, non sono un vero speaker sono un utente come voi che cerca di comunicare cose che considera importanti quindi vi ringrazio della vostra attenzione e anche della vostra pazienza qualora io pronunci male qualcosa o eh, compia degli errori di parola eh, grazie a tutti per seguirmi e al prossimo episodio